un applauso La guardia! Adam! Suona la guardia, Van spinge l'avanti Avanti! Guarda la guardia, guarda, guardia! Che guardia! Avan predice wall street, la vanne è avandaio! vuole, vuole, vuole Dio! E Caino mangia Abele, Torre di Babele, casa di Abele, Avan guarda di guardia, sulla torre di Abele, Abele a morte sempre il povero Caino. Avan, guarda la guardia.